Allora, ragazzi, voglio parlarvi di Society. Chi è che conosce Society? Chi è che l'ha già visto? Non stiamo parlando di un capolavoro, eh? Stiamo parlando però di un film molto interessante, proprio perché non è un capolavoro. Vediamo, adesso cerco di fare una parte... Non spoiler. Guarda è difficile fare una parte non spoiler di Society. Intanto facciamo l'unboxing. C'è da dire che questo film... Di, diretto da Brian Ayuzna, del 1989, è eh, veramente un film che si basa sull'idea che c'è alla fine del film. Quindi c'è un colpo di scena, chiamiamolo, alla fine del film. E se tu lo vai a svelare, hai praticamente distrutto il film. Cioè non, non te ne fai più niente, nel senso... Sì, lo guardi perché è un film interessante, comunque, però... Perdi tutta quell'atmosfera che si crea, che, che Yuzena riesce a creare. Allora, innanzitutto, Brian Yuzena, prima di questo film, aveva fatto solo il produttore cinematografico per 4-5 progetti, tra cui anche Tesoro mi sono restati ragazzi, aveva lavorato con... Eh, con altri registi importanti, e insomma mi viene il nome, cazzo. quello di, di Reanimator. E io ho dei voti di memoria incredibili, al Gordon. Comunque lui faceva il produttore, mh, aveva in ballo eh, dei film da fare, ma continuavano a sfumarli per via del fatto che appunto questi... Questi registi avevano altri impegni e a un certo punto decise di farsi lui la regia di un film. Ha deciso di, di fare il regista. Tra l'altro è molto interessante il fatto che lui aveva già quattro figli all'epoca e quindi sentiva l'esigenza di eh, guadagnare con il cinema. No? Allora eh, aveva capito in qualche maniera che fare il regista... Significava anche, se il film andava bene, prendersi tutta l'attenzione e quindi guadagnare anche una sorta di credibilità utile proprio per gli affari, per poter fare altri film. Quindi decise di fare la regia e trovarono, aspettate che intanto cerco il trailer, trovarono i fondi tramite una società giapponese, praticamente la sceneggiatura gli arrivò da altre persone e lui... Diciamo che si adattò a questa sceneggiatura Inserendo anche alcune cose che interessavano a lui Andiamo a vederci il trailer For Bill I've never been Senza che andate a spiare su Google Perché sennò non vale Fate, Provate a indovinare Che cos'altro ha fatto questo attore qua sento che qualcosa va a large part in If I scratch the surface, there'll be something terrible underneath. He's afraid his sister. Could you sit me up, Billy? Is not what she seems. God, Bill, what's the matter with you? Hey, He thinks his friends are out to get him. Make waves, Whitney, you. you're gonna drown. People are what they are. Now you have to learn to accept that. He's about to find out the truth. <laughs> <laughs> why, why are you guys doing this to me, huh? What, you've been living with these people all your life and you didn't know anything about this? It's far worse than he could ever imagine. <coughs> If you don't follow the rules, Billy, bad things happen. Didn't you know, Billy Boy? The rich of old sucked off low class scum like you. Uh oh, guy. Clarissa? <laughs> be so intenso. Now some people make the rules That And no one was to train It's a question of what you're born to You never were one of us You know you really deserve what's going to happen to you I I don't think so It... Can't you see they're setting you up for something You know how I hate to give you drugs You're officially dead Don't go home Billy No no no no, no Bill Whitney is about to become one Showtime! Billy. Billy! With society <laughs> Who are you? Let me give you a, a, a bill <laughs> In Beverly Hills what you fear is only the beginning Anything for society <laughs> Anything eh, allora, allora il trailer è ah, uno dei peggiori trailer che abbia mai visto no, non uno dei peggiori ma veramente moscio come pochi ma in realtà il film non è moscio per niente anzi l'attore protagonista che si chiama Bill Warlock eh, è un attore di Baywatch sono sicuro che l'avete visto ma magari l'avete rimosso perché è passato anche un po' di tempo Ehm il film alla fine ruota tutto intorno a lui e, e lui devo dire che alla fine è bravo a interpretare il personaggio in tutte le sue sfumature perché è un, rag è un ragazzo figlio di una famiglia benestante di Beverly Hills. Sono ricchi sfondati, sono ricchi loro, ricchi vicini, ricchi quegli altri, sono tutti straricchi e... Però lui sente di non essere in empatia con i propri genitori e con, proprio, con la propria sorella. No? Non si sente parte di quella famiglia, sente che, che, che non c'è lo stesso legame. No? Sente sempre di. Eh, inizialmente uno pens, pensa chiaramente, penserà che è il classico momento adolescenziale in cui il ragazzo ha bisogno di, di diciamo, allontanarsi dalla famiglia, rifiutare la famiglia, rifiutare... Loro, le loro costrizioni, il loro, comunque il loro stato di potere in quanto genitori. Eh, e eh, Infatti il ragazzo, come vedete dal trailer, andrà da uno, psico, uno psichiatra che, a cui racconterà tutti eh, i suoi problemi con la sua famiglia. E insomma, a un certo punto, questa è una prima parte, poi non, non, non, non entro nello spoiler, eh, vi dico solo questa cosa che incuriosisce Potentemente, a un certo punto il protagonista, interpretato da Bill Warlock, scoprirà tramite una registrazione su una, un, un, un registratore portatile, scoprirà, sentirà i suoi familiari, la sua sorella, il suo padre, il suono della sua sorella. Eh, da questo messaggio si capirà che queste tre persone insieme ad altri fanno delle orge Quindi anche rapporti incestuosi Rapporti incestuosi tra il padre, la figlia, la madre Una roba inquietantissima ragazzi Quando, vedere, quando ci sarà sta scena sarà inquietantissima Cioè solo, solo vedere il ragazzo che eh, scopre, ascolta questo nastro e, eh, e viene a conoscenza di questa realtà alternativa cioè una realtà che lui non conosceva sarà un momento estremamente horror e molto bello del film e molto, interpretato molto bene secondo me poi chiaramente gli attori non sono di caratura elevatissima tra l'altro Bill Warlock, piccola curiosità è figlio di uno stuntman del cinema che ha interpretato michael myers in halloween 2 e uno degli androidi sapete che in halloween 3 ci sono gli androidi uno degli androidi di halloween 3 quindi è in realtà un figlio di, di una persona che già lavorava nel cinema ma non come attore come stuntman e comunque che già ha avuto a che fare con l'horror eh, ed è anche un attore di baywatch eh, io in realtà non, non ricordavo questa cosa Me ne sono accorto dopo quando ho visto Ho, ho letto un po' sul film E, e in effetti poi mi ricordavo, mi ricordavo che, che lui c'era in Baywatch eh, è, molto, è molto interessante questo esordio alla regia di, di Brian Yuzna Perché fa, fa delle cose particolari eh, Porta una fotografia nelle parti sopra, Soprattutto nelle parti Ecco vedete una fotografia illuminatissima eh, a parte appunto le parti buie, eh, specifiche delle scene, dei momenti horror, ha una fotografia molto illuminata, molto da, quasi da, da telenovelas, da, da, da Baywatch quasi, no? Eh, e secondo me è molto interessante per, per, per questo tipo di film, perché eh, rappresenta anche un po', questa plasticità del, della fotografia rappresenta un po' anche la... la la, come si dice, la superficialità, l'artificiosità di questa società consumista di questi anni qua, no? sono gli anni 80 eh, di questa Beverly Hills, eh, tutta di macchine lucenti, ville, ville lucenti, super, eh, super eh, lussuose nel trailer chiaramente sono messe la maggior parte delle scene horror poi vabbè, c'è sicuramente un po' di anche un po' di, di, di amicamenti a certe cose, vedete. Qua proprio è Baywatch, praticamente. Il tema, è, senza, cerco sempre di non andare nello spoiler, è, è un tema politico. Cioè un tema sociale, di classi sociali e di stratificazione di, queste, di, di livelli di queste classi sociali. Cioè all'interno di questa comunità di persone ricche di Beverly Hills, ci sono delle, delle situazioni esclusive eh, a cui alc solo alcuni possono accedere e appunto c'è la, socie eh, la society, la società. Diciamo che c'è un tema della classe dominante nel film, c'è il tema della classe dominante, che è un tema che all'epoca... Non era così ben visto, così capito, così accettato, nel senso che era quasi eh, qualcosa a cui la gente non credeva, non credeva che potesse esistere una classe dominante che fondamentalmente pilotava le situazioni, governava il paese, schiacciava il paese. Oggi questo concetto di ricchi, potenti, eh, aziende potenti, ricchi, che dominano il mondo, questo concetto è molto chiaro e anche, anche molto accettato, no? Anche se purtroppo poi sfocia nel, come dire, nel, nel complottismo. E quindi sfociando nel complottismo è quasi come se lo andassi a nientare, lo andassi a annullare, no? Perché chiaramente se poi rendi tutto ridicolo ed estremizzato all'ensima potenza, chiaramente diventa inaccettabile, qualsiasi... cioè diventa tu tutto vero e tutto falso. In realtà sappiamo in realtà il concetto di eh, classe dominante, persone potenti, che fanno cose da potenti e che quindi influenzano il globo, la nazione, il paese, la città, ogni singola istituzione, ogni singola struttura sociale viene, viene condizionata dai potenti, questo concetto è abbastanza accettato. All'epoca no, infatti il film in America andò malissimo, eh, cioè andò abbastanza male eh, e un po' probabilmente si pensa anche perché chi vedeva questo film si riconosceva troppo nei cattivi, nei queste persone qua che, che poi alla fine sono così questo questi bo, alto borghesi eh, un po' un po' tiranni no un po' fasci un po' tiranni eh. mentre invece andò andò molto meglio andò molto meglio nel, in inghilterra e poi nel resto del mondo in italia in spagna certo. Il resto del mondo andò meglio, chissà come mai. Comunque, stranamente, questo film non ebbe un successo mondiale, ma piano piano, piano eh, diventò un cult e con l'avvento di internet, sia questo che tantissimi altri film horror sono diventati eh, super famosi, tant'è che registi appunto come Brian Yuzna si sono trovati dal... Passare dal praticamente essere quasi dimenticati, quasi dimenticati, cioè nel senso apprezzati solo da una nicchia, da, dai circuiti del cinema, dai circuiti dei festival, i circuiti di, delle riviste, dei critici, di questo del genere, chiaramente perché l'horror è sempre stato discriminato, eh, è passato a diventare popolarissimo grazie a internet, quindi lui si trova adesso... Nella situazione in cui tutti gli chiedono interviste, tutti gli chiedono del film, tutti lo invitano ai festival, fanno edizioni speciali come questa qua di Midden Factory. Quindi è molto bella questa cosa, se ci pensate, del cinema. Cioè come internet abbia veramente dato, bam, una, una grossa spinta di entusiasmo al cinema horror. A, a 360 gradi possiamo dire veramente in ogni aspetto in ogni ambito tra l'altro viene da dire che anche questo è un, uno dei temi che saranno trattati al talk eh, in modi diversi sicuramente perché si parla di cinema indipendente però mh, veramente lo dico per puro caso perché effettivamente mh, ci stavo pensando nel talk che ci sarà al drag me to fest domenica 19 giugno si parlerà proprio di come internet possa veramente essere un appoggio importante ormai per il cinema. Perché una volta io facevo un film, che fosse indipendente o anche un film con un grosso investimento, ma comunque indipendente, e poi c'erano o le riviste o i festival, non c'era nient'altro. Non c'era nessun modo di far girare, circolare, non solo il film, ma anche solo un poster, un'immagine, non girava, non circolava. Oggi è tutta un'altra cosa. Oggi chi fa un cortometraggio si fa una locandina la fa girare. Con l'aiuto degli amici, con l'aiuto delle fanpage fan dell'horror, siti blog di tutte le dimensioni tutte le portate. Come questo canale, come il mio sito, eccetera, eccetera. Quindi È molto interessante come in realtà questa penalizzazione dell'horror che ha colpito grandissimi registi per tanto tempo, adesso sia sparita. Cioè loro addirittura adesso stanno riconquistando eh, quell'autorevolezza che non avevano mai conquistato effettivamente quando i media erano diversi, quando c'erano quei media lì, cioè o venivi pubblicato su una rivista di settore famosa e lì dicevano che il tuo era un bel film, Oppure andavi a un festival e lì ti dicevano oh, no, hai vinto questo premio perché hai fatto un bel film. Se no, eh, fine, ti tenevi il tuo film e oltretutto non avevi neanche i feedback del pubblico. Mentre oggi chi vede un film fa un post, lo pubblica su un social e dice figata sto film, ve lo consiglio. Quindi oggi è veramente un, un mondo molto particolare, molto, molto bello sotto un certo punto di vista veramente molto figo per il cinema si parla spesso male di come eh, del, del web come ha reso tutti eh, esperti di cinema no eh, in realtà Yuzna in uno dei contenuti speciali che c'è qua dice una cosa bellissima dice noi la, le, le persone oggi sono molto più esperti di cinema di noi che avevamo meno possibilità di vedere i film. Oggi le persone guardano tonnellate di film. E secondo me, per quanto ci siano tantissime persone ignoranti, e tantissime persone, diciamo, arroganti, eccetera, è vera questa cosa qua. Cioè, anche le persone più, eh, diciamo, non dentro, sono più colte non dentro al, al cinema. Quindi non quelle che l'hanno studiato, non quelle che eh, ci mettono un certo tipo di atteggiamento... Ma le persone normali hanno molta più cultura cinematografica rispetto a una volta, perché una volta per avere cultura cinematografica dovevi andare nei cinema, e se, eccetera, e guardarti tutta una serie di film che non avresti mai trovato in giro. E comunque la quantità di film che le persone guardavano erano, era decisamente inferiore. A proposito di quanto trovate qui dentro, voglio dirvi due cose. Poi magari sul finale parlo un po' spoiler di alcuni aspetti del film, ma vi avviserò. Chiaramente è un film grottesco, è un film body horror, molto body horror. Forse uno dei film horror più body horror eh, che ci siano. Eh, basato sulla paranoia, basato sulla paranoia. Chiaramente il tema è la paranoia, cioè il ragazzo vede cose e non si capisce se queste cose sono vere, reali, oppure c'è qualcosa che non va nella società, intorno a lui. <clears throat> Ovviamente c'è, vi ho raccontato, il discorso della, della sessualità, la paura di scoprire i genitori che fanno sesso, peggio ancora, di scoprire che fanno orge e poi che fanno sesso incestuoso con la sorella, quindi questa è una paura, è molto interessante come il, il discorso della paura di sapere che i tuoi genitori fanno sesso. Questa è una paura abbastanza diffusa. Nessuno vuole sentire questa cosa. Nessuno la vuole pensare, immaginare. Eh, qua è trasformata in una scenetta horror, in qualcosa che, che terrorizza il protagonista e che a noi chiaramente fa divertire. Vi apro l'edizione. La, Tra l'altro io ho una bellissima edizione eh, numerata 0009 È fighissima. La, devo, devo dire che questa illustrazione fatta da, Mattias, fatta da Mattias Mazzetti. Ho dato la migliore per vedere l'edizione. Questa illustrazione è veramente tra le mie preferite di quelle uscite con la Midnight Factory. Io sono un grande fan dell'edizione della Casa Nera, con il, sto parlando dell'illustrazione dell chiaramente, e, e quella di Kerry. Questa, questa nuovissima, si colloca veramente tra, nel podio, tra le più belle. Adesso non saprei dire quale preferisco, però veramente la, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo anche... Questo colore un po', un po' più rosa, un po' più glam, un po' più da... non so. Questo rosa da Beverly Hills proprio. Dentro chiaramente c'è il solito bootleg. Due dischi, uno per il film. Uno, uno ha il film e alcuni contenuti extra e l'altro ha tutti i contenuti extra. Poi c'è una cartolina... Bellissimo, anche questa cover, scusate, questo poster dell'epoca. E il libretto con un'altra illustrazione inquietante che vi farà capire un po' le cose strane che ci sono nel... nel film. Vi faccio vedere una cosa singolare. Questo è, vabbè, uno a cui gli escono gli occhi dalla faccia e questo è uno che ha una faccia attaccata al culo esattamente ci sono un po' di cose viscide nel film un po' di cose viscide, consigliatissimo questo film, io lo adoro qua c'è una simpatica scenetta di famiglia un po' ambigua mamma, papà e figlia Immaginate di tornare a casa e trovare i vostri parents in, in queste condizioni. Qua c'è anche la bellissima copertina. Il libretto è molto figo, curato da nocturno. Che dire, stupendo. Allora all'interno trovate eh, un intervento, intervista a un festival, un'altra intervista di 15 minuti, Uh, che sono diciamo Un po' ah, Sono entrambe molto divertenti Ma sono un po' ripetitive Devo essere onesto Nel senso che uh, L'intervento li, al festival è divertente mh, Perché comunque c'è la gente Che reagisce alle, alle battute Alle cose che dice Brian Yuzna Mentre invece l'intervento di 15 minuti Che è proprio un'intervista Non so presa da dove Insomma loro raccolgono tutti i materiali Che trovano e li mettono dentro Ehm è più pettinata, insomma, più curata tecnicamente, però ripete le stesse cose che ci sono, che sono dette al festival. Quindi in quello l'ho trovata un po', un po' noiosa. Poi c'è un altro intervento bellissimo, che mi spiace veramente tantissimo non farvi vedere, che è un Brian Yuzna giovanissimo, non so dove hanno recuperato questa clip, dura pochissimo, qualche tipo tre minuti, quattro minuti, c'è un Brian Yuzza giovanissimo, anni 80 proprio, che parla, inizia introducendo il suo film, ma poi parla in modo estremamente appassionato e, e anche un po' con, con forza eh, difende il cinema horror e spiega un po' perché secondo lui è un cinema importante e perché non va eh, discriminato. Ecco, questa cosa noi non la sentiamo, come la sentivano loro, perché il cinema horror non è più discriminato come, come lo era all'epoca. È discriminato, però non, cioè, non al punto che uno passa le giornate a incazzarsi, no? Perché comunque vincono, gli horror vincono i festi, Titan è comunque un film horror eh, in parte e ha vinto, è comunque un thriller horror e ha vinto il festival di Cannes. Eh, insomma ci sono dei, dei casi in cui l'horror comunque viene celebrato anche nei, nei, nei luoghi in cui di solito veniva snobbato, veniva messo da parte, Quindi, però questi, questa intervista di Yuzna è stupenda, veramente, sono 3-4 minuti appassionatissimi, ero... e poi è anche bello vederlo giovane, eh, già così, così, molto intelligente, dice delle cose veramente molto intelligenti, cioè. È veramente un peccato non potervelo far vedere È un contenuto chiaramente del, del, Degli extra di questa edizione qua Intanto la, la, la metto via così poi vi faccio rivedere Poi c'è un'intervista esclusiva Realizzata da Midnight Factory Fatta tramite un una collegamento via webcam Molto, molto, molto, molto dettagliata e, e lunga Su appunto la lavorazione del film Anche lì c'è Tutta una parte un po' ripetitiva, effettivamente. Uh, però poi una, ci sono anche degli elementi in più, ci sono de de degli argomenti che non sono stati trattati. E in più sul finale c'è una bellissima, diciamo, ragionamento di, di Usna, perché a un certo punto poi inizia a parlare e, e veramente va, va per i fatti suoi e parla della figura del mostro nel cinema e nella realtà ed è veramente molto bello, molto bello da sentire, è interessante. Un'intervista abbastanza lunga, curata da Maglio Gomarasca, eh, per appunto... Mint Factory, okay, okay, okay. veramente molto figo. Eh, L'edizione ovviamente si vede da Dio, perché è un remaster, e niente ragazzi, per me rivederlo. rivederlo oggi, dopo tutto questo tempo, cioè io... Però neanche quando l'ho visto, cioè, decenni fa e vederlo oggi così con questa qualità, e poi con l'occasione anche di appunto, vedere contenuti speciali e scoprire veramente tutti i retroscena, è proprio un'altra cosa. È proprio come scoprire quasi un film nuovo perché. Sì, è vero. Cioè, mi aveva colpito all'epoca, e all'epoca mi ricordo che avevo pensato che figata idea, che, che genialata, quanto è politico. In realtà poi Yuzna lo ha detto anche più volte, questo aspetto politico in realtà non era così voluto, è, è venuto proprio spontaneo. Cioè, mh, e secondo me è, è una cosa che accade abbastanza spesso nel cinema. Cioè, non è ragionato... Eh, spesso non è ragionata la componente politica, la componente sociale che viene messa nei film, è semplicemente le, lo scrittore, lo sceneggiatore, il regista che si esprime, e, vivendo in un contesto, gli viene naturale raccontare il suo quotidiano sia negli aspetti più privati, sia negli aspetti più ampi, sociali, quindi eh, chi fa un film oggi parlerà sicuramente di avrà sicuramente influenze legata al discorso delle, dei virus, delle malattie, delle pandemie, è ovvio, cioè, non è una questione anche di moda, è proprio una questione di, di, di bisogno profondo, recondito dell'uomo di esprimersi e, e quindi a volte lo fa anche in modo inconscio, troverete tantissimi adesso film, al di là di quelli che sono nati a ridosso del, della pandemia, troverete tantissimi film in futuro che avranno degli aspetti di questo tipo sicuramente i più fighi saranno quelli in cui questi, questi argomenti saranno trattati in modo più sofisticato e meno esplicito eh, vediamo adesso parlo, vediamo, parliamo due secondi del, della parte qualcuno di voi l'ha visto questo film eh? qualcuno di voi l'ha visto perché io ho sentito un paio di persone che non l'hanno visto ma io sono, io sono molto contento del fatto che, che ci siano persone che non l'hanno visto. Perché poi in realtà Society non è proprio... Cioè non è Nightmare, capito? Che dici, vabbè, quello l'hanno visto quasi tutti. Eh, a parte che voi avete visto... C'è... Ci sono delle scene di nudo, ci sono delle scene che parlano... Eh, c'è l'argomento sesso, c'è l'argomento incesto, ma non, ne, non, non aspettatevi una cosa... Eh, Capricciante, eh, disturbante in, in, lieve, in, lieve, in maniera lieve sì però non è un, un film morboso eh, nel senso che vuole puntare sugli aspetti sessuali anche se eh, c'è una componente sessuale eh, è veramente un film che vuole raccontare la paranoia e appunto il predominio di una classe sociale è un po' come se fosse eh, una sorta di invasione degli ultracorpi in versione in un altro, in un, visto in un'altra ottica, nell'ottica delle, delle classi sociali e della classe dominante. Okay? Nel, Nell'invasione degli ultracorpi c'è la classe dominante, cioè i dominanti sono gli alieni che arrivano sulla Terra e vogliono dominare eh, le persone tra, sostituendosi alle persone mentre invece qua è un altro, gi un altro gioco un altro, un altro meccanismo però è veramente lo stesso meccanismo dell'invasione degli ultracorpi o di altri film simili sì sì visto mi ricordo che all'epoca non leggiai la VHS poi, eh, poi comprata, gran film sì sì è un film eccezionale tra l'altro ho esordito dicendo non è un capolavoro eh, e questo è interessante per i discorsi che facciamo sempre sui film che non devono essere necessariamente dei capolavori. Questo film è un film che ha un'ottima idea. Ha un'ottima idea che è legata appunto al body horror che vedrete nella, nella fase finale del film, ma anche alcuni accenni verranno fatti prima, su cui è costruita una storia. Eh, lo stesso Yuzan ha detto eh, nelle interviste, dice... Eh, è importante avere un'idea e poi la storia la fai tornare perché con la logica la storia la fai tornare ma l'idea, l'intuizione ti arriva dal tuo subconscio Quindi lui dice ascolta il tuo subconscio, il tuo, un sogno che hai fatto eh, lì c'è tanta creatività nel lasciarsi andare ai pensieri no? eh, e su questo loro hanno costruito questa storia, in effetti il film di per sé anche se è girato bene eh, non ha grossi problemi, non è, eh, non è Halloween, so, non so come dire, non ha quella bellezza estetica sotto certi aspetti chiaramente, non tutti, perché in alcuni momenti è anche bello esteticamente, soprattutto nelle parti appunto horror, che sono le parti preferite di Yuzna, perché Yuzna è un fan dell'horror, è un, un amante degli effetti speciali, e quindi le parti che sono più curate, secondo me, sono proprio quelle horror, quelle con, con lo spl splatter. In realtà qua non c'è proprio dello splatter, è qualcosa di... è qualcosa veramente di nuovo rispetto al solito splatter. Eh, però appunto non ha quella... l'eleganza estetica che può avere un regista come... come Ridley Scott o... Pubrico. cioè per quello dico non è un capolavoro ma è un film che è un, un piccolo gioiello veramente un piccolo gioiello perché c'è una grandissima idea alla base semplice ma originalissima su cui è costruita una storia semplice di paranoia eh, che funziona che diverte e, e che alla fine involontariamente racconta anche qualcosa di politico qualcosa di intelligente di politico che oggi viene apprezzato sicuramente di più perché il concetto di classe dominante è più accettato come idea all'epoca non era accettato assolutamente Tra l'altro eh, c'è un sto cercando di non spoilerare, però questa è una chicca che voglio dire, quindi se chiudete se chiudete la l'audio per non sentire, eh, quando, quando faccio così finisco lo spoiler. Dico una roba spoiler, poi non, non ne dico più, eh, perché poi alla fine potrei soffermarmi tanto sulle parti di effetti speciali, molto belle, fatti da, da un giapponese, veramente c'è cioè degli effetti speciali incredibili. Però una cosa la voglio dire, per cui adesso finché non mi vedete agitare le mani, faccio spoiler, da qua faccio spoiler. Allora, sapete che alla fine c'è eh, questo fantomatico mescolamento di, di persone. Allora, intanto mi è piaciuto tantissimo il concetto di, di mescolamento, chiaramente, come è, piaciuto, è quella l'idea. Il mescolamento è il cosiddetto succhio, cioè succhiare le persone, perché le vittime... Le vittime della società, del, di society, cioè di questo gruppo di persone, vengono succhiate, letteralmente succhiate. Vengono divorate, succhiate in qualche maniera. E, e c'è anche il concetto di fusione dei corpi. Cioè, mentre queste persone vengono succhiate, fa ridere, ha detto così. Bene, eh, i corpi si fondono e si crea una mega orgia di corpi che si fondono l'uno con l'altro, una cosa... Mai vista prima. Ecco, questa idea, quest idea, adesso vi faccio vedere l'immagine, poi quando ho finito lo spoiler avviserò facendo dei segni con le, con le braccia. Questa immagine nasce eh, grazie anche al, eh, ispirandosi anche a, al, al quadro di Salvador Dalí, il grande, il grande Masturbatore, che vi faccio vedere. È un quadro abbastanza famoso, ma non il più famoso. Ce ne sono alcuni che sono più, più visti. Vi faccio vedere il quadro e questo quadro di Dalì che chiaramente eh, mostra... Ciao Mattias! E io, tu arrivi parlo del grande masturbatore, che sono io il grande masturbatore. Motivo per cui manco, gli oc manco questi occhiali mi servono più. Sono in un momento spoiler, poi chiudo la parte spoiler perché c'era qualcuno in chat che non... Che non adesso, adesso stai qua, eh, stai qua, stai qua, non te ne andare che ti frego. Stavo raccontando che appunto si sono ispirati anche a questo quadro e chiaramente se vedrete il film, per chi non l'ha visto, vi accorgerete che ci sono delle scene che richiamano appunto questo quadro. Fantastica questa cosa. Per cui se siete avanti dell'horror e di Society potete comprarvi una stampa del Grande Masturbatore ci sono due versioni della stampa, una con la mia faccia e una col quadro di da lì. E mettervela in camera. Quindi state attenti a quale versione comprate. Fine della parte spoiler. Fine della parte spoiler. Quindi, se volete, chi, chi ha disattivato l'audio. Poi mi, mi metterò un cartello, mi metterò una scritta qua quando faccio lo spoiler. Così si. Eh, mi ricordo che anche que, eh, quel sottile umorismo che fa sotto, sottofondo al film Come le stesse musiche sono allegre da gag Sì, le musiche sono abbastanza strane In alcuni casi sono proprio musichette che dici Ma che cazzo di musica c'è sotto cioè, eh, in effetti sì Il senso è proprio, probabilmente, rendere un po', un po assurdo il tutto L'ho detto tutto su Society Però... Vi voglio parlare di un altro film. Prima ci spariamo un trailer.